la Costiera Amalfitana insieme per questo progetto di valorizzazione. Sì, un progetto importante, ritengo, di valorizzazione del nostro patrimonio culturale soprattutto, ma ovviamente anche eh, paesaggistico e naturalistico. È una progettazione che abbiamo presentato al Ministero eh, per i beni e le attività culturali, che ha ricevuto ovviamente un'approvazione, abbiamo anche dei fondi a disposizione, li utilizzeremo per attività di progettazione, per recuperare alcuni beni Comune di Salerno e Comune di Maiori, ma soprattutto per attività immateriali, eh, dalla, dalla segnaletica a un piano di marketing, a un piano di brand identity, insomma tutta una serie di azioni per creare sempre più quel turismo strutturato e sistemico di cui abbiamo bisogno. È chiaro che eh, la costiera vive già di luce propria, Salerno sta avanzando a rapidi passi, però dobbiamo fare qualche passo in più, dobbiamo integrare sempre di più la nostra offerta, fare sistema sistemi in maniera eh, sempre più convinta e sinergica, perché eh, anche la costiera amalfitana, così come Salerno, ha bisogno di sviluppare un turismo 365 giorni l'anno. I presupposti ci sono tutti, quindi riteniamo che possa essere un ulteriore passo in questa direzione. Quindi l'intento è anche quello di intercettare un po' i posti turistici della costiera e quindi far arrivare più turisti a Salerno? Assolutamente sì, io credo che già questo ruolo di hub, per così dire, di baricentro tra le due costiere Salerno stia iniziando a interpretarlo al meglio, mentre prima era no, solo un punto di passaggio magari logistico, adesso inizia a diventare una base anche dal punto di vista eh, più strettamente turistico, della permanenza, ieri ho eh, visto tanti visitatori, sono sempre più gli stranieri, ce ne accorgiamo anche no, passeggiando per le nostre strade o sedendoci a un bar o a un ristorante, quindi, eh, come dire, eh, abbiamo... Sono salienti dell'accordo anche dal punto di vista economico? Sono circa 260 mila euro, un piano di 260 mila euro che prevede, come dicevamo, sia azioni di progettazione tecnica su alcuni beni, sia azioni immateriali di eh, marketing territoriale, di promozione. Stiamo ipotizzando come dire, di rilanciare il Grand Tour che era di, di, di qualche tempo fa, insomma, pensiamo davvero che si possa fare un buon lavoro, abbiamo coinvolto alcuni interlocutori, il British Council a Roma, insomma, stiamo ragionando con un po' di stakeholder come si dice, di riferimento, abbiamo avuto una buona approvazione, cerchiamo di eh, portare a termine adesso questo progetto nel più breve tempo possibile. Un accordo necessario secondo lei? Sì, penso che sia ancora necessario e indispensabile per lo sviluppo territoriale del marketing di tutto il comprensorio. Perché? Perché, riteniamo, a parte che penso che sia un'operazione storica, perché la prima volta il Comune Capoluogo, insieme ai comuni della costa d'Amalfi, eh, intendono sviluppare un progetto di marketing territoriale che comprenda un territorio più vasto di quello della costiera e in termini di eh, ricettività turistica, e in termini di servizi che possono essere offerti agli ospiti che eh, annualmente si accingono a venire nella nostra zona, nella nostra bellissima terra. A quel... uh, Maiori abbiamo un bellissimo palazzo storico, il Palazzo Mezzacapo, uh, che, mh, di famosi diciamo, di nobilati antichi diciamo, che stavano lì a Maiori, che merita una ristrutturazione e lì sarà il centro nevralgico dove si svilupperanno tutte le attività per i comuni della costa d'Amalfi. Parliamo di destagionalizzazione, parliamo di momenti clou, Quali? Destagionalizzazione perché diciamo: noi vorremmo, già la nostra terra è baciata un po' dal Signore per le bellezze che ha. Però vorremmo protrarre anche nel periodo invernale e di bassissima stagione quello che è l'afflusso di turisti, offrendo le bellezze del nostro territorio che sono, vanno al di là della, della semplice visita dei monumenti come la cattedrale di Amalfi o come eh, la, la bellissima villa eh, Cimbrone e villa Ruffalo di Ravello, ma ci sono anche dei sentieri, un turismo diciamo, di trekking che è da sviluppare per intero, ci sono dei borghi molto belli sia in quelli di maggiori sia in quelli di minori sia in quelli di Positano. E noi vorremmo rendere fruibile a tutti gli ospiti nazionali e internazionali queste nostre bellezze. E questo è lo spirito del nostro progetto e che vorremmo affrontare tutti quanti insieme per fare in modo che questo nostro territorio venga scoperto e riscoperto in tutti i suoi aspetti naturalistici e di bellezze monumentali.